È la prima volta che venite a una manifestazione dell'8 marzo? No, no, no. no. Quasi, no, no. Tutti anni. Quasi tutti gli anni. Vengo... Tutti gli anni negli ultimi tre anni? Sì, sì, sì, sì. sì, sì. E che cos'è che vi porta qua? Beh, l'8 marzo sicuramente rispetto a un percorso politico rappresenta un po' la data più simbolica per scendere in piazza. Ovviamente appunto è la data simbolica come esito di un percorso politico che dura tutto l'anno, però come data simbolica mi sembra assolutamente giusto essere in piazza. Tu fai parte di Non Una Di Meno? No, no, in questo momento no. C'è un, una parola in particolare delle varie istanze che ci sono qua in piazza, ce n'è una in particolare che senti co con più urgenza? A me verrebbe l'autodeterminazione su tutto, sì. proprio come sì. condivido. Thank you.